Ciao, sono Marco e come vedi sto passeggiando dopo una lunga corsa, bella, bella corsa oggi. Sono partito in un orario un po' più caldo rispetto al solito, eh, normalmente parto un po' più tardi per prendere il fresco, ma oggi volevo proprio volutamente sudare. Oggi voglio parlarti, durante questi due passi di defaticamento che facciamo insieme, di un aspetto del miglioramento che va ben considerato, cioè... Se tu vuoi migliorarti, per esempio, in una tua performance sportiva, che cosa devi fare? Necessariamente ti devi confrontare con delle persone che sono di livello un po' più alto. Se tu io ti faccio l'esempio del judo per esempio se io nel judo combatto tutte le volte con le stesse persone dello stesso livello non apprenderò mai più niente di nuovo perché siamo sempre noi ci confrontiamo sempre fra noi non possiamo acquisire qualche cosa di nuovo ecco perché è molto bello cambiare avversario cambiare a volte anche palestra andare come ospiti ma soprattutto fare delle gare perché in gara affronti di solito avversari per lo più diversi rispetto al solito eh. E questo vale un po' per tutto, vale anche nella vita, cioè il tuo livello di vita è più o meno pari alla media delle 5 persone che tu frequenti di più Se tu vuoi aumentare il tuo livello di vita dovrai aumentare il livello delle persone che frequenti Ma non perché con quelle di prima ci stavi male, perché potresti anche starci bene per carità, ma se vuoi obbligatoriamente aumentare il tuo livello come persona come eh, intelletto come, come tutto devi uh, aumentare proprio il livello delle frequenze che hai, perché altrimenti non schiodi da lì, non ti muovi e non riesci a avere un progresso che possa essere definito realmente progresso, eh? ma non perché a quelle persone vuoi male, solo che se tu vuoi progredire, e questa è la realtà devi progredire, devi fare qualche cosa di più devi eh, lanciarti oltre e se le altre persone vogliono rimanere inchiodate lì dove sono, beh purtroppo a me dispiace ma eh, io personalmente se voglio progredire non posso rimanere inchiodato eh, perché quelle persone che frequento di più non vogliono muoversi da lì, non posso e quindi cerco di eh, portare con me tutte le persone che posso migliorandomi o comunque di frequentare sempre persone che possono essere superiori a me, di modo che io possa livellare il mio eh, punto eh, di culturale, eh, mentale eh, di, posso, di modo che io possa livellarlo con delle persone che sono superiori a me e migliorare me stesso poi alle persone che frequentavo prima gli voglio bene lo stesso e anche di più detto questo io spero che ti ho portato anche oggi qualche cosa come cerco di fare sempre di positivo e continuo la mia passeggiata e ti saluto con un abbraccio.